Sei un'associazione? Mandaci le tue notizie e tutti potranno leggerle qui su DefBook. DefBook.it è un punto di riferimento da cui apprendere le notizie e gli eventi di vario genere.